il grande giorno è arrivato. Il gioco sarà sbloccato tra un'ora, un mannaggia la miseria. Niente, ci vediamo dopo lavoro. One eternity later. Dai. Eccoci qua ragazzi, siamo passati sullo schermo. Qua la Prima partita, purtroppo non ho molto tempo. Quindi farò una cosa molto veloce. Yeah. Tre scimmie di Lavaredo. Allora, volume lievemente alto. Adesso non so come mi sentiate voi. Opzioni, pa pa, pa, pa. proviamo così mostra fps vediamo anche un po come regge il gioco pagina iniziale come funziona qua gioca yeah che okay, scattino qua e là voilà. Io spero mi sentite bene perché non avrò modo di editare molto il video. Eh, guarda qua Schwarzlose. Spettacolo. Tra l'altro chiedo scusa se non mi vedete, ma... In affitto di lavorare e sono in condizioni poco presentabili. Chi yeah, è Arvelli? Ci sono un sacco di giocatori, porca miseria, buono, buono. Poi sono i posti liberi, bella domanda. Sì. Così... Cazzo è scontato, dolomiti si, perché... ah, faceva sì, Montefior. Oh, è piena veramente. Maronna santa. Cosa c'è di libero? Rolizzo mostra pieno già unisci, unisciti alla partita e okay. vabbè va benissimo dolomiti iniziamo con gli ostrongarici ma iniziamo con gli ostrongarici allora fuciliere ingegnere alpino che ah, disegnere si vuole si eccolo attaccato è giocatori, un giocatore mi sembra giusto facciamo al pino scherto 91 cavalleria Mamma mia ragazzi che spettacolo No no no, no. <ride> Mamma mia ragazzi che spettacolo Che spettacolo Grandissimo con la mimetica invernale Molto utile Che che l'ha fatto giù? Allora devo sistemare un po' la grafica. bello eh. bello bello bello bello. Allora i movimenti i movimenti sono migliorati. I movimenti sono migliorati, ma io volevo sistemare anche un po'. A allora, plotone. And spettacolo. Ah, facciamo così oggi proprio un po' così a cazzeggio poi appena avrò tempo cioè <ride> settimana prossima ridendo e sterminando faremo qualche video un po' più approfondito anche così avrò modo di capire un attimo un po' com'è il gioco caccia la miseria allora abbiamo binocolo e posso fare qualcosa col binocolo mi sa di no Gli stramanti corpo a corpo F2, F2 Vai allora, ragazzi, su. Andiamo Sì, molto bene La grafica, nonostante non ce l'abbia A livelli altissimi Non è per niente male eh? Mi aspettavo veramente molto di peggio, molto di peggio. Un po' di, di fumo... E vabbè, finta. Roll modello F, tipo l'oggetto. Un saltatore ufficiale... No, no al quale il mio obiettivo è il vetterli, il mio obiettivo è prendere il vetterli che è già quello però con il ehm, con i colpi dei scarpe ah ok catturato no, certo. quindi abbiamo già il vetterli convertito a calibro carta no? levatevi avanti Savoia porca putanga E eh, niente ragazzi devo ancora un attimo rodare i comandi e le mappe perché ok abbiamo conquistato questo punto qua non è vero, abbiamo perso. Però posso nascere sul mio. Ok, doppio clic sul giocatore e possiamo nascere su di lui. Facciamo che se magari il capitano mettesse delle indicazioni sulla mappa, dato che si può... dall'altro lato. È un cadavere e eh, niente. Sono in posizione nettamente va più va eh. siamo in posizione nettamente più svantaggiosa noi. Io vorrei sapere io con il binocolo, io il campo di battaglia, individuare i nemici. Allora, proviamo a far così allora porca miseria ah ecco qua perfetto quindi possiamo spottare per bene molto bene molto bene molto bene Uh, uno smoke in giro vabbè mettiamoci qua dietro ah, Sembrerebbe pulito Oh, la madonna vabbè ragazzi comunque prime impressioni molto molto buone eh? molto molto buone ok qua hanno posizionato un punto di nascita punto di spawn se sì, diciamo che allora c'è una posizione di mitragliatrice sicuramente perché non me li prende? Sembra strano che almeno una sipe potevano darcela, eh, qua Dove sei? Dove sei? Maledetto Ma eh. c'è la possibilità di avere, vabbè, visto lanciarazzi Borraccio con gli sminetti, top Ah, qua vediamo un po'. DLC, DLC. lisci in battaglia così anche no. Questa è bellina. Poi vedremo dopo, poi vedremo, vedremo meglio queste cose qua più avanti. Se mi fa nascere qua. Conquista, conquista. provato ci cioè abbiamo provato io spero che mi siete sentendo che non ho tempo di editare il video <ride> già non so se avrò tempo di pubblicarlo però ci proverò Uh, bello, bello che si sta vicini Eh, non l'avevo visto, non l'avevo visto Bello, bello, bello Però molto bello, molto bello Un'evoluzione rispetto a Verdun Tannenberg non lo conto perché purtroppo non mi è piaciuto Ma una vera evoluzione Posso Controllare Su OBS come si è ammessi Scegliamo la mappa Cengio ci sta Però è pieno Sto i pieni, per la mandosca. Così tanta gente Già dal primo giorno No male Allora Carso Carso Cengio Fior Direi A sto punto Carso Uniscite la partita Non è stato Va bene così Cengio Ti la Oh bello bello bello Bello bello expedition. Sì? Ok, motion blur da levar via. Oh, austriaci? Sì, Difensore. Oh, sì, passiamo al regno età d'Italia. Per favore. Alpino, facciamo l'alpino. Arma Moschetto da cavallere 91. Vetterli. Entriamo già nel... nel vivo della battaglia offensiva. Oh, qua abbiamo subito un 149A. Difendiamo, difendiamo Medico a Shatterrake Allora, un binocchiolo Abbiamo il binocolo eh, Abbiamo vinto, vabbè Vittoria facile <ride> Sono riuscito neanche a giocare che abbiamo vinto Molto bene Ho sbloccato anche un achievement Dai dai per favore Su bando le pancia Le ciance che io voglio Fare una partitina Ok Buttiva Arma più letale Carcano Un po' di esaltati <ride> Miglior protone della partita Grazie grazie Non c'è di che Ma non, non sono nemmeno entrato Ok, qua abbastanza come, come Verdane Tannenberg Dai che Voglio finire questo video di prime impressioni. Ovviamente mi dissocio da quello che viene scritto Nei commenti Però c'è un sacco di gente, cavolo C'è stato un hype della miseria Montefior Bene, bene ah, Ragazzi, dai, dai, dai ho oh, comunque limazioni per quei due minuti che ho giocato Non sembrano per niente male Allora, noi dobbiamo difendere Vai, vai, in prima linea Benvenuto al fronte. Grazie Però con cosa mi ha fatto nascere? Perché adesso non ho il mio binocolo, mannaggia Io volevo fare l'alpino Dai, non il fuciliere Ma porca paletta Ah, perché lo stavo facendo già lui Vabbè Ah, stanno montando i sacchi di sabbia Io cosa posso fare? Con tre ah, Per aprire il menu costruzione Vediamo Uccidete quei maledetti bastardi! Eh, Tieni premuto Per il menu costruzioni. Dove? Qua? Tieni premuto Ah qua qua qua qua ragazzi per me lo studierà meglio Beh le animazioni dai è un'altra cosa eh è tutta un'altra cosa rispetto a Verdan e Dana e Berko paletta eh mica scherzano qua eh l'ho visto come l'ho visto ma faccio ma voglio fare l'alpino eccoci qua qui va gli alpini sempre allora riprendiamo col binocolo apriamo ah, per capire un attimo allora questo qua serve per spottare no mi ehm... hanno premuto vedo che l'occhio che carica non vedo, non vedo. Eccoli, eccoli, eccoli che aspettando. sta aspettando. E mi è arrivata l'artiglieria addosso. E quella fronte Ecco, inizio. che ha individuato più 5 punti. Maledetto l'hai detto. Io però hanno amato mato punti in sto giro. Ragazzi, nemici inviati. Okay. Non devo essere curato. L'artiglieria sta sparando ah. su queste coordinate! C'è un ricognitore sopra di noi! No. Oh maledetto, volevo provarla io. Amico mio io ti sto spottando in un fondo. Eh, ci sta, ci sta. Comunque, ragazzi, per il momento tanta roba. Allora, stiamo insieme al plotone. Ah, Certe grida sono le stesse di Verdun. <ride> giù no ok allora, sto facendo pochi fps abbastanza pesantuccio dovete bombardare quella posizione adesso passerò un po' di tempo per ottimizzare un attimo meglio grafica togliere roba inutili maledetti da dove da dove no, comunque ragazzi prime impressioni veramente tanta tanta roba eh Non è vero. Mi sono tutti da questo lato. È caduto! Ma cazzo non la fanno a vedermi? Sono QUA, sono TUTTI QUA, sono TUTTI QUA Qua ce l'abbiamo una bomba a mano almeno, vediamo... No, non abbiamo proprio niente all'inizio Ah, Villa Arpe eccola qua Una scheda per truppe speciali eh, Proviamo Assaltatore, ah, classe è il massimo, allora facciamo Dimoniamo fedeli agli Alpini. Aereo in arrivo. Sta sparando su queste coordinate. Ah ma ce l'ho sempre in... Ce l'ho sempre in... Ah. Come si fanno ad urlare? Ok, creiamo il punto di respawn. Dai ragazzi... Ok, quindi si crea in più volte. Perché fa così? Guarda, ti hanno sempre premuto Costruzione difesa del settore Sì, perfetto Porca miseria Ah, okay, la di Da dove non si sa, l'aeron mio okay, L'importante è aver costruito Attendo per il respawn Eh mannaggia però non corre Però dai le, le animazioni non sono niente male eh. Dovrei un attimo sistemare la grafica un altro ragazzo è lì Uh, e' un po' scontata come cosa Ma il nostro compare qua? Eh, vediamo ah, Terme delle case carine, dai Non è come post ma dove le case sono buone Eh, vabbè dammi il tempo che okay, velocità di caricamento con Interdan uh, e Tannenberg uh, abbastanza lenta però può uh, stare oh, ragazzi ambientazione bene bene eh. ma dai siamo sparati insieme cosa fa? perché si Qua c'è qualcosa da studiare per bene, perché secondo me è tanta tanta roba. Però non capisco perché almeno un paio di sipe potevano equipaggiare gli alpini, Serpente... Bove... Mizzino, proprio, proprio non l'ho visto. Dovrei farmi gli occhi. <ride> giustamente eh, ma è dura è dura qua ma come l'ho preso eh vabbè allora giusto che no sono tutti... tutti giocatori reali ragazzi ma è un sacco di gente e questo gioco qua in Italia a parte da me penso che non sia stato pubblicizzato. Molto è pieno, è pieno, a pieno. Si può sporgere di lato. Ma oh, porca miseria! Ma Franz Dallos! Hai veramente un giocatore? Ah no, ok, un bot. Era l'ultimo che adesso è sparito, ok. Dai, misica, fulmineo. Devo provare a fare di corpo a corpo ma non avevo visto Niente ragazzi Devo allenarmi, devo allenarmi, non ce n'è, non ce n'è Però Il gioco sicuramente promette bene Danni 5 Ma dai, sto guardando sotto e sopra. sopra. <ride> bello, bello, bello, mi sta piacendo però. Ora, poi non sono un top player, mi gioco per, per divertirmi. Via, via via via via via via che è sempre il maledetto. Ah, quindi serve il supporto no. Eh, niente. Rust Gas. Va bene ragazzi, per questo primo contatto con Isonzo, direi che sono soddisfatto per il momento. Ci vediamo alla prossima, io purtroppo devo scappare Siamo e ridurre, non so ragazzi. neanche quando riuscirò a pubblicarlo questo video. Spero entro il weekend. E niente, grazie per esservi collegati, ci vediamo alla prossima.